Sectugo è un'organizzazione multimediale digitale che sensibilizza la salute mentale presentando argomenti psicologici in maniera assimilabile e relazionale. Quindi condividi i nostri contenuti a chi ne ha bisogno. I bambini dovrebbero sempre aspettarsi dai propri genitori amore e cura. E se i genitori fossero tossici? Come ti sentiresti se ti dicessi che nel 2008 l'amministrazione per bambini e famiglie nel Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani degli Stati Uniti riportava che più di 50.000 bambini erano stati ufficialmente registrati come vittime di abuso emotivo? Se le parole dolorose sono destinate a causare o non causare dolore, possono lasciare marchi e memorie da un breve periodo di tempo a tutta una vita. Osservazioni dolorose possono arrivare da qualcuno che ami come un parente e il danno psicologico ed emotivo può danneggiare molte persone specialmente i bambini. Il modo in cui i genitori educano i loro figli e si comportano attorno a loro stabilisce il terreno di base che costruisce la loro personalità e autostima. Quindi, come sai se un genitore o un tutore tossico? Ecco otto cose che i genitori tossici dicono e che possono influenzare la vita di un infante. 1. Parole offensive verso il loro aspetto Sei brutto, troppo grasso, troppo basso o troppo magro o hai dei capelli brutti. Svilire un bambino basandosi sul suo aspetto accrescerà solamente la sua insicurezza fisica e la preoccupazione della sua immagine. Questo potrebbe portare a seri problemi emotivi, come problemi alimentari. I genitori dovrebbero insegnare ai propri figli come amare se stessi senza importarsene di come appaiono. 2. Domande provocatorie verso azioni: tipo, perché ti comporti in modo strano? Perché cammini in quel modo, mastichi in quel modo, ti muovi o parli in quel modo? i bambini tendono a credere ad ogni cosa che i genitori dicono domande e osservazioni come queste potrebbero far sentire il bimbo come se ci fosse qualcosa di sbagliato in lui questo gli rende molto difficile essere se stesso di fronte agli altri anche in età adulta e potrebbe quindi sentirsi intrappolato dal disagio e dalla paura che gli altri potrebbero ridere di lui o notare i difetti che i suoi genitori tossici gli hanno creato 3. desideri egoistici vorrei che tu non fossi mai nato vorrei averti abortito mi pento di averti avuto avrei voluto un figlio diverso. I genitori non dovrebbero mai dire qualcosa del genere a un bambino. Li farà sentire come se non avrebbero dovuto esistere in questo mondo in primo luogo e che non meritano di vivere. Queste osservazioni sono molto dannose per un bambino, per un umano in generale. Svinuiscono tutto il senso di identità, che può portare ad autolesionismo e presto a depressione. Invece, i genitori dovrebbero farli sentire amati e apprezzati. 4. Far sentire il bambino come un peso mi costi troppi soldi, è troppo dura prendersi cura di te, tenerti mi stanca. Se un genitore fa queste affermazioni, il bambino si sentirà come un fardello, e questo farà sì che i suoi sentimenti e problemi se li tenga per sé inconsciamente, evitando l'irruenza del genitore. Considerando questo, Nemours, un sistema non profit sulla salute mentale dei bambini, testimonia che la mancanza di amore e affetto, oppure le cose materialistiche, sono solo alcune delle cause per cui alcuni bambini arrivano al furto e all'essere offensivo. 5. Paragoni malsani Perché non sai come inserire nome di un qualsiasi tipo di parente o altri bambini? Gli altri bambini sono meglio di te. Sostanzialmente ridurranno l'autostima di un bambino e penserà che lui non sarà mai abbastanza, non importa quanto possa provarci. Inoltre, comparare i fratelli fra di loro favorisce solo una relazione deleteria e in questo modo proveranno gelosia e risentimento l'uno verso l'altro. I fratelli dovrebbero equamente avere lo stesso diritto di costruire le loro indipendenti identità. 6. Le parole verbalmente inopportune sono dichiarazioni. Sei stupido, inutile, sei un perdente o non ce la farai mai. Illimitate osservazioni come queste danneggeranno l'autostima del bimbo. È importante che i genitori incoraggino i loro bambini nel credere in se stessi. 7. Minacciare di abbandonarlo. Ti abbandono. Ti metterò da parte, ti sveglierai e non mi troverai più. Sparirò. Così il bambino avrà problemi di abbandono. La paura che le persone che ama lo lasci per quello che è. Quando un bambino cresce, questa convinzione sarà inconsapevolmente radicata nella loro mente. Saranno incapaci di fidarsi di relazioni future per paura dell'abbandono. E 8. Promesse vuote. Se lo fai, te lo compro. O ti porterò lì la prossima volta. Ma poi non lo fanno. Quando un genitore fa promesse che non mantiene, rompe la fiducia del figlio, fa sentire il figlio tradito. Dare false promesse è un ottimo modo per insegnargli come non fidarsi degli altri nella vita. Per concludere, anche se le parole non sono fisicamente dannose, possono essere dolorose nella psiche e nel benessere emotivo. L'infanzia è un capitolo essenziale nella vita umana. La nostra infanzia costruisce le nostre personalità, i nostri comportamenti e le nostre opinioni. Hai mai vissuto alcune di queste forme di abuso? Come ti senti a riguardo? Conosci qualcuno che le ha avute e che potrebbe beneficiare di questo video? Sarebbe bello se lo condividessi per raggiungere l'attenzione di tutto il mondo, così i genitori o i futuri genitori potranno essere più consci riguardo a come parlare ai propri figli. Se ti interessa la nostra missione, non dimenticarti di iscriverti a psych 2 go per ulteriori contenuti di psicologia. E inoltre, non dimenticarti di iscriverti anche a questo canale per altri contenuti doppiati di psych 2 go